Ivana Mrazova e Lucca Onestini sempre più vicini, la serata insieme e altri indizi. Ivana Mrazova e Lucca Onestini sempre più vicini, la serata insieme e altri indizi. Sboccia la coppia?. Tutti i pezzi del puzzle si sono incastrati tranne uno, l'annuncio ufficiale. Tutto ormai porta in un'unica direzione, Luca Onestini e Ivana Marazzova stanno diventando di fatto una coppia. Prima è scattato il feeling nella casa del grande fratello Vip, poi la modella ha troncato con il suo fidanzato, infine i due si stanno frequentando assiduamente, in amicizia continuano a dire, Magatta qui cova. L'ultima serata l'hanno trascorsa assieme festeggiando in discoteca e in compagnia di altri ex inquilini del reality di Canale 5. Allegria, spasso e gioia. Ma ci sono altri indizi che continuano a far sognare i fan. Andiamo a scoprire tutto quel che sta accadendo. Luca e Ivana, questo matrimonio s'ha da fare. Sembra proprio che questo matrimonio s'ha da fare. Luca e Ivana, sempre più affiatati e complici, hanno passato assieme una scatenata serata in discoteca a Parma, sommersi dal calore dei fan, come testimoniano i filmati pubblicati dall'ex tronista sui social. Non erano soli certo, visto che c'erano altri volti noti del GF Vip, ma altri indizi spingono sempre più a pensare che stia sbocciando, o forse è già bocciata. Una coppia. Nelle ultime ore, due in particolare le tracce seminate sui social. La prima una foto apparsa sul profilo dell'ex tronista, che si è presentato in uno scatto assieme a Giulia De Lellis. Andrea Damante e appunto Ivana. Una coppia collaudata e una ai nastri di partenza? Il secondo giunge sempre da Instagram, stavolta però dalle stories. Marazzova, Onestini e quella borsa clandestina. Il secondo indizio è una borsa da donna clandestina sbucata nella camera dalbergo di Luca. Qualche giorno fa, infatti, il bolognese ha postato delle storie stories su Instagram del suo rifugio alberghiero. Ed ecco spuntare una sospetta borsa femminile. I fan immediatamente si sono accorti e hanno ricollegato loggetto a Ivana. Che quella borsa sia finita lì per caso. Che invece i due siano già una coppia. Che non vogliano ancora uscire allo scoperto. Oppure sono solo amici e il bello Nestini sta frequentando con qualcun'altra